la webcam yeah bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video attenzione sono in, in webcam non mi ricordo come si fa un video con la webcam allora, mi sono fatto bellissimo solo per voi, lo faccio sempre, per voi guarda la videocamera che sfatta Bene ragazzi, allora oggi signore e signori siamo sempre in compagnia di persone no innovative che non avete mai visto sul canale Quindi vi, vi consiglio di guardare i loro nomi, Pulitro Magico e Swiss Artworks Sweet Bu buongiorno buongiorno, allora buongiorno. Io sono una Buonasera. signorina. Come vedete, sono nella mia cucina. Che riva, uh, uh, uh, uh, uh il fucilino, Con i fucile, non puoi fare niente. Ma è un fucile, però non spara, lo lancia, Bello. ma va bene. <ride> ok, questi effetti alla più di pari. No, signor Kevin, alza la testa, no, ma tua ma tu madre, <ride> puzza di merda, allora. Guardalo. Caraffaccio di merda, oddio, ho solamente du i due colpi sulla mano, non ho la pistola, guarda, firissimo <ride> Oh, mandate ma eh, sì, a fare il culo. Immaginatevi un attacco successivo. 50.000 like, un video successivo. Vabbè, io cucino perché mi sono rotte le palle. Chiudiamo questi. Guarda, che belle la scarpe la che la ho, guarda. Bella, bella mm. signora. Sexy. Sì, buongiorno. Le va buongiorno, bene buongiorno, la vita, eh. tutto bene? Sì. farmi ah. un giretto, eh? Non, sì, non mi Sì, buona distorgo, giornata. Grazie. No, no, faccia pure. Dove siete? Ma oh, guarda, guarda. Madonna. Madonna. Madonna. Madonna, Madonna eh. Mori. Madonna, mori. <ride> Madonna, mori. Non so se mi no, vedi No, non ti ho ammazzato. Ma come non ti ho ammazzato? Ma no, no, non mi prendi. Io non vi vedo, cioè, ci credo che non vi prendo. È il robo di delle mozzarelle bufale, cioè il robo delle mozzarelle bufaline. Che cazzo fai qua? Sì. Su, succhiami i coglioni, madonna. Vabbè, basta, facciamo il tutorial su come cucinare. <coughs> Oggi facciamo tutorial come cucinare. Allora, togliete il fucile e togliete questa. Prendete il fucile e lo mettete dentro l'altro cassetto. Oh! Madonna l'izzino Madonna, Madonna. Vabbè, dax, il cassetto, sono bloccato. Vabbè. Ma dove Amico. siete? Io non vi vedo più. Buonasera. Ma sono sotto, sono sotto di te, sono sotto la tua gonna. Sono. Madonna. Oh, ma questi guardi, oh, mi faccio oh. dire. Eh, questi fornelli sono un po' sporchi. No, ma io voglio andare via. Me ne vado via. Apri, apri. Apri? Ah, eccolo! Ah no, è una briciola di merda quella. No, sono caduto, sono caduto, no, no, no! Sì! Oh, sì! No. sì! Sì! Sì! Su, chiami i coglioni! Guarda, zoom, mi da che corre sotto Kevin! No! <ride> eh! voleva! <ride> eh, no! No, eh? no! <ride> Oddio! T'ho ammazzato, ho lanciato un piatto lì sulla, sulla robina e è morto. Buongiorno signore e signori, oggi vogliamo imparare e vedere una nuova fantastica firma di una K per il fornello. Attenzione, Guarda, attenzione, la... signore e signori, solamente per oggi offertona 25.000 euro K da fornello della Ondra. Vabbè, io mi gratto le palle un attimo, eh, due secondi. Ok. Madonna, Madonna, Madonna, Lizzo. Ho il piatto della nonna in mano e non ho paura di utilizzarlo. Era. Eccolo, eccolo. Oh. Mori! Che bel cielo che c'è fuori, eh. Bianco, bello, bello, bello. Mi piace molto, complimenti. Prendo il piattino della nonna, magari mi puoi aiutare. Piattino di cazzi mia. Zero vite, zero vite non avete perso, eh. No, è stata l'ultima vita. Ah. Sfigati. Eh, eh, mi sei... Eh, eh, qua, oh! Mi si vede il corpo all'interno. Mi, mi, mi sprofondano il seno. Eh, comunque, per l'altra volta, no, che ti che il video di Paladins, dove abbiamo detto alla fine che prendi in giro i tuoi iscritti. Eh, però... Cioè, devi dire ai tuoi iscritti che fai queste cose, che sennò poi cioè, si arrabbiano tutti Innanzitutto, questo video io non volevo farlo. Però vi devo dire che io sono raccomandato e faccio i video così. Eh. Ma è... Ecco vedi? No! Infatti non c'è... Ah, <ride> che bah <ride> Ti vuoi muovere? Esci un attimo. Non puoi stare sempre lì. Dov'è che sto? Non lo so. Yeee! Yeah. Oddio, l'hai ucciso! <ride> l'hai ucciso! Come? Gli ho dato un calcio forse. Non so, come ho fatto. Così, signor Tasso? Mi dica? Guardi, c'è una faccia di merda, glielo devo dire. Lì col coltello. No! No, no, no, no! Ma hai oh. di per Putin. Cazzette. Tasso, guarda il lampadario. Lampad <ride> guarda! No! Sei no! no! No, no, no, no, non mi ha dato il gas! Sono sotto di te. <ride> Io Tutto. sono in cielo. Guarda! No! Guarda. Ma è bellissimo vedere Tasso, che è così con la mano. <ride> Allora, zombie, è lì alle tende. Chissà vai, storia. tira, tira, bravo, vai, provaci. Prendi così. No, ehi. Hey! Yeah, ho la mosca, beh. No, ma cos'è una cacca? Ma è una cacca, sta cosa qua. Oh, che vuoi? Oh, non muori. Cosa ti ho preso? Non sei morto. Cosa ti ho preso? Non sei morto. C'è la pancia da bevitore. Guarda, guarda sopra, tasso. Sono lì. Trollato due volte. Puzza no, di piedi, madonna, oh, no, no, vera. stavo scherzando, dai, amico. Come hai fatto a non morire? Io. Sì! <ride> Guarda la, la testa di, di tasso che si vede lì. Bene, ragazzi, questo video finisce qua. Ciao! Ciao Irene. Ciao, ciao Robazzi, Ciao, ciao Mirele Senti questo video ciao, lascia dislike ma... Ciao signora Roberta. Ragazzi, Noi ci vediamo al prossimo video? Lasciate un mi piace un commento, un'iscrizione e bella ragazzi. Yeah. I'm like oh, God. oh, oh my God. Bitch, I Oh my Mi scaccolo, mi scaccolo, scena epica.